Oggi andiamo a vedere insieme che cos'è il price earning e perché è importante guardarlo e soprattutto in che ottica noi guardiamo a questo indicatore. Comunque cosa ho fatto per spiegarvi il price earning? Praticamente mi sono andato a cercare la definizione proprio su Borsa Italiana poi vi farò vedere un pochino come confrontarlo su U Finance tra competitor e poi vi farò vedere anche come abbiamo fatto nei video passati sempre su questo stile per quanto riguarda eh, Simple Wall Street, quindi software che utilizziamo per vedere appunto il confronto anche tra i competitor, eccetera, eccetera. Comunque partiamo subito, e qui glossario finanziario, price earnings. Praticamente abbiamo definizione, rapporto tra la quotazione, quindi prezzo di mercato, quindi proprio quanto vale un'azione sul mercato in questo momento, quindi quotazione dell'azione di una società, e gli utili per azione, quindi l'earning per share si esprime anche come rapporto tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti, quindi capitalizzazione e utili realizzati, semplicemente, quindi la divisione. È noto, come price earning, è noto sia come price earning, quindi il classico price earning di cui parliamo sempre, sia come in italiano prezzo diviso utile per azione, quindi P fratto U praticamente. E per capire meglio, quando parliamo di utili per azione, parliamo quindi di earning per share, come si calcolano gli utili per azione? Semplicemente, detto molto quindi in parole povere, dividendo l'utile per il numero di azioni che ci sono in giro per una determinata azienda. Ed ecco che così si otterrà share. In realtà l'utile meno i dividendi privilegiati. Però comunque per, per capirci, nel senso ricordatevi che è l'utile che si paga in pratica per un'azione. Quindi se io ho un'azione quanto utile rappresenta quell'azione che ho, poi procedendo che abbiamo approfondimenti che andrei a leggerlo insieme, insieme a voi perché secondo me è molto, molto interessante e praticamente cosa si dice? Indica quante volte il prezzo dell'azione incorpora gli utili attesi e quindi quante volte l'utile di una società è contenuto nel valore che il mercato le attribuisce. Quanto più il price earning è alto, tanto maggiori sono le aspettative degli investitori sulla crescita della società. Infatti, un valore elevato di price earning indica che il mercato è disposto a pagare molto per avere il livello di utile al denominatore, in quanto crede nella capacità dell'azienda di incrementarli ulteriormente. E quindi, ovviamente, nell'ipotesi di utili costanti, price earning rappresenta il numero di anni necessari all'investitore per recuperare il capitale investito. La cosa che bisogna dire è che praticamente dobbiamo stare attenti perché è vero che se un price earning è elevato, ci dice che gli investitori ci as si aspettano che, che l'azienda sia in grado poi di praticamente crescere. Però è una cosa comunque sia che ci indica anche una sopravvalutazione in realtà, quindi bisogna stare molto attenti. Se c'è un price warning elevato, bisogna tendenzialmente fare attenzione e per prendere un valore di riferimento, io direi il valore 25, nel senso che ovvio che poi bisogna contestualizzare il mercato americano e bisogna contestualizzare anche il mercato italiano, europeo, eccetera, eccetera, e tendenzialmente in Italia per esempio abbiamo price più piccoli rispetto a quelli che si hanno nelle aziende americane, Tuttavia quello che è importante dire è che sopra a 25, indicativamente, è altino, sotto invece va bene e via di seguito, però è importante poi come andremo a vedere tra poco confrontare il price earning con il price ear di concorrenti. Quindi, se io ho un'azienda A che ha un price earning di 18, andrò a confrontare questo price earning con i competitor B, C, D, eccetera, eccetera. E se questo price earning sarà più basso rispetto ai competitor, ovviamente questa azienda tendenzialmente in quel parametro sarà sottovalutata. Viceversa, se sarà più alto, sarà sopravvalutata. Quindi Morale della favola: non bisogna guardare il price earning fino a se stesso, ma bisogna guardarlo in relazione alla concorrenza e anche dare un occhio magari in relazione al settore, ma soprattutto con la concorrenza. Comunque, detto questo, andiamo avanti e praticamente, eh, fatta questa osservazione, c'è scritto, è possibile calcolare diversi valori di price earning a seconda degli utili considerati. Si parla di trailing price earning se si considerano gli utili realmente conseguiti dall'emittente e risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che parliamo di utili reali. Quindi noi prendiamo un bilancio, ci sarà l'utile, noi prendiamo quell'utile e calcoliamo il price earning, quindi con quell'utile. E quindi si parla di un utile reale proprio, realizzato, e lo si va praticamente a... A mettere di fatto al denominatore con al numeratore invece il prezzo ovviamente l'utile non si tratta dell'utile bassa ma si tratta dell'utile per azione quindi dell'onimo share quindi Utile diviso il numero di azioni. Si parla invece di forward price earning o price earning anticipato quando si considerano al denominatore gli utili attesi stimati dagli analisti per il primo anno successivo al momento della stima. Quindi in questo caso noi in realtà non lo utilizziamo praticamente mai però si guarda un price earning ipotetico futuro quindi nel senso non è detto poi magari gli utili saranno diversi. Poi procedendo ci spiega perché il pressorning è il multiplo più ampiamente utilizzato e quindi ci dice i motivi, quindi è una statistica intuitivamente attraente che collega il prezzo agli utili correnti, quindi nel senso è semplicemente molto intuitivo, nel senso pressorning alto, pressorning in basso, non ci cioè basta guardare il numerino, fine. Poi, è semplice da calcolare e per la maggior parte dei titoli è ampiamente disponibile, nel senso che basta andare su Evo Finance, come adesso vi farò vedere, eh, si scrive il numero di un'azienda e il pre inizia sta subito, ma in realtà anche andando su Google in realtà si trova subito, ed è semplicissimo da calcolare perché si calcola come vi ho detto prima. Poi, è un'approssimazione di altre grandezze dell'azienda, quali crescita e rischio, e quindi nel senso più è alto ovviamente più mi fa pensare magari che potrebbe essere rischiosa l'operazione, ma al contempo se è alto vuol dire che l'azienda potrebbe crescere molto, ipoteticamente, perché? Perché a livello sempre ipotetico, vuol dire che gli investitori si aspettano che l'azienda possa crescere e quindi magari c'è giustificazione dietro quello, anche se per capirlo bisogna guardare poi anche tutti gli altri dati fondamentali e quindi insomma ti consiglio di guardare anche gli altri video che abbiamo realizzato, quindi sull'indebitamento su margine di profitto, e, eccetera comunque è interessante qua la cosa, la cosa che dice, cioè che questo indicatore ovviamente presenta peraltro alcuni punti di debolezza, tra cui a esso si associa uno sfasamento temporale tra utile e prezzo quindi il confronto tra un dato contabile e un dato di mercato, questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo l'utile per esempio al 31.12 ma il prezzo lo abbiamo a ogni secondo quando il mercato è aperto e quindi nel senso abbiamo due dati che confrontiamo ma che non sono riferiti allo stesso momento e quindi questo vi mette un punto di debolezza perché può forviare la situazione, è tanto vero che nelle aziende, quelle che crescono molto velocemente, non possiamo usare il price-earning, ma dovremo usare il price o ring-to-growth, che tra poco andremo comunque a, a citare, perché c'è citato più avanti. Comunque, eh, procedendo poi, la politica gestionale e contabile seguita dal management delle società può, attraverso diverse politiche di ammortamento e accantonamento, influire sulla determinazione degli utili. Chiaramente nel senso il management, quindi, può influenzare di fatto quello che è il, il price earning attraverso le politiche che vanno a influire sull'utile chiaramente in base a cosa una società decide di fare a bilancio. Ovviamente, l'utile viene influenzato, ma proprio a livello di redazione del bilancio, di fatto. E quindi, insomma, questo dobbiamo tenere conto da punti di debolezza perché potrebbe forviare un po' la nostra analisi. Comunque, concludendo, il rapporto price earning non è un indicatore molto significativo per La valutazione delle società legate ad internet è caratterizzata da una forte crescita, esattamente quello che stavo dicendo poco fa. Infatti, per queste società i dati di bilancio annuale sono poco rappresentativi del tasso di crescita, che può subire incrementi trimestrali rilevanti, pari anche al 50% e oltre. Quindi, per tener conto di questa crescita, si considera un altro indicatore price earning to growth, quindi il Peg. E quindi, insomma, è importante usare questo. Per società che crescono ad alti tassi, chiaramente bisogna non utilizzare il price earning, ma bisogna utilizzare questo indicatore. E se volete saperne di più su PEG, fatemelo sapere nei commenti. Come lo vedremo in qualche video futuro comunque capito questo che secondo me è molto molto interessante perché insomma è un dato fondamentale da considerare perché ci dà delle indicazioni interessanti e, e quindi a livello fondamentale è sicuramente importante andiamo su io finance e confrontiamo due aziende concorrenti per vedere quale è sottovalutata rispetto all'altra ovviamente poi tu, se ti fai una tua analisi dovrai confrontare con eh, un po Più concorrenti. Se io adesso lo faccio tra due concorrenti così giusto per farti capire come fare, però poi devi farlo, ovviamente, tra più concorrenti. Comunque, prendiamo per esempio Microsoft, ecco qui, Microsoft. Andiamo a vedere quant'è il price earning di Microsoft. Ecco qui rapporto price earning. 27,55, quindi fissiamoci in testa che è 27,55 il price earning di Microsoft, ora andiamo a confrontare con Apple e vediamo qual è più alto il price earning tra Apple e Microsoft, quindi andiamo di nuovo qui, scriviamo Apple, Apple 22,81, quindi se Apple è 22,81 mentre invece Microsoft era... 27,55 vuol dire che Apple è sottovalutata rispetto a Microsoft, ma comunque sia abbiamo dei valori abbastanza vicini. Chiaramente, più è ampio questo valore e più è significativo il, diciamo il, la differenza tra i due. E tra l'altro, quello che dovrai fare, ovviamente, non sarà confrontare i due concorrenti e basta, ma dovrai andare a un po' a scandinare il tuo mercato, capire chi sono i concorrenti di quell'azienda e andarlo a confrontare. Comunque è molto interessante. E adesso io mi sposterei su simple, simple street dove praticamente ho preso Assicurazioni Generali, che è quindi azienda, azienda italiana, e andiamo a vedere: azienda che, tra l'altro, abbiamo visto diverse volte nel, in Stock Insider, quindi nel nostro servizio dove andiamo a fare trading su azioni. E praticamente andiamo a vedere quindi il price earning per questa azienda. Quindi qui andiamo in valuation, quindi la valutazione se è pari o no. Qui, price earning price earnings versus peers. Questo è molto interessante perché ci dice ci mette a confronto proprio graficamente, ora ti farò vedere, il price earning di assicurazioni generali con quelli che Simpibo tre reputa concorrenti di assicurazioni generali, quindi ovviamente poi bisogna essere, bisogna essere un po' discrezionali, capire se ha senso o meno confrontare assicurazioni generali con una certa azienda, per esempio andando a vedere se le capitalizzazioni sono simili. Tradotto, non è molto furbo confrontare un'azienda che ha magari una capitalizzazione Grande con un'azienda che ha una piccola capitalizzazione perché hanno in realtà diverse, anche se sono magari in un unico settore. E quindi è chiaro che dovrai, insomma, essere un po' discrezionale, capire un po' quando una cosa ha senso e quando no. Comunque sia, è questo lo schimmino grafico che ti dicevo: questa è assicurazioni generali, quindi market cap aumenta la capitalizzazione, price earning 8,6%, e poi ci dice forecast annual earnings growth, che sarebbe praticamente la previsione annuale del, della crescita dei, degli earnings. Comunque, quello che ci interessa non è questo, ma è il confronto tra price earning, quindi in questo caso 8,6, con i price earning di questi concorrenti che eh, mi propone il simple vostro anche se poi bisogna andare a fare ulteriori indagini, anche se ovviamente tendenzialmente poi per cultura generale certe cose magari si sanno, tipo che eh, Unicredit è un certo tipo di banca piuttosto che Unipol abbia altre caratteristiche, eccetera, eccetera, ma comunque il succo del discorso è che, mi raccomando, nel senso poi vai... A verificare che abbia senso il confronto che, che è fatto qui. Comunque qui quello che adesso ci interessa guardare è come si colloca in generali rispetto a questi concorrenti che propone Simple Wall Street e per capirci abbiamo una sottovalutazione rispetto a unipol 6 assicurazioni quindi 9,4 contro 8,6 abbiamo una sopravvalutazione ris invece rispetto a post italiane che ha 7 quindi sopravvalutato rispetto a post e sottovalutate rispetto a, a unipol assicurazioni quindi molto interessante perché insomma vi dà un'idea di quanto possa essere sottovalutato sopravvalutata? E prima vi dicevo la cosa del 25: ecco, in questo caso non ha senso usare la regola del 25, perché usando la regola del 25 si potrebbe dire, ok, beh il pressione qui è, è bassissimo, quindi vuol dire che l'azienda sicuramente salirà, no? Non è così, nel senso che dobbiamo confrontare con la concorrenza qui, anche la concorrenza eh, non ha pressioni altissimi, mentre invece magari le aziende americane hanno pressioni più alti, come abbiamo visto prima, per esempio, Microsoft aveva 27 e, e via di seguito. Quindi insomma dovete prendere in considerazione anche questi, questi elementi quindi pressioni va confrontato con i concorrenti e indicativamente comunque sia la regola del 25 ci sta perché aiuta a capire se un attimo ha impatto immediato se un'azienda abbia pressioni alto piuttosto che basso comunque con questo io direi che è tutto ti invito a iscriverti al canale se ti interessano argomenti come questo e ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto per aiutarci a far sì che questo video possa essere visto da più persone possibili. E poi ti invito a farti un giro sul mio canale YouTube, se ti vado invece si parla prevalentemente di marketing, di business, di sviluppo dei business. Detto questo io direi di aver concluso, spero che il video ti, ti possa essere utile, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se c'è qualche altro indicatore che ti piacerebbe vedere affrontato qui sul canale. E niente, noi in ogni caso ci vediamo al prossimo video, ciao!